Dopo tre Pokémon Hello Ciao, Siamo pronti al raduno Pokémon di oggi sì. Stiamo andando oh. E abbiamo appena catturato un Eevee e un... E niente Come niente? Un Butterfree? Un but... Butterfly. Butterfree? Butterfree? Butterfly. Butterfree? Butterfree libero. Butterfree basso Ora no Come oh. no. funziona al contrario la telecamera? Il problema grave qui è che abbiamo quasi finito le pokeball Cioè io ho preso tutti i pokeball Stava morendo mia sorella perché si è inciampata E, e quindi non stava Sono chiede morendo. che mi fa male, che ho una storia Ad ogni modo possiamo vedere che ho 44 pokeball Ne hai invece ne ha due Non ne ho più due, <ride> ora ne ho 30 Ne ha, ne ha 30? E come hai fatto a farne 30? Eh, magia è salita di ribello sì, comincia una cosa che abbiamo capito è che girare per il centro è uguale a rifarsi tutte le pokeball e poi anche vedrete i widol ieri ero circondato da dei ratti cioè, i ratata ero circondato ce l'avevo comunque a destra a sinistra avanti e indietro ah. il ritrovo per la precisione in questo punto ci sono le cose che girano, Dove ci sono no. le mille mila esche Qua wow. Solo tre Tre Allora, oggi Alessandra ha scelto di evolvere tutti i suoi Pokémon attivando Forte Nuovo E questo è il modo in cui lo userai? Sì no. Sei Come sicura? hai fatto tu? Sì, in effetti ne usate due foto con tutti super foto anche con la bici anche con la bici ci voglio essere lo chiamo tutte le macchine ma non c'è scusa ehi ciao non te l'ho vista c'è in questa è una notizia del cazzato che... Abbiamo Anche. fatto la foto! Ah! Ci stavano investendo. No, no, no, no, no. Un saluto Jackie! Ciao a tutti! Belli brutti! E in bici? Ciao! Un saluto alla nostra fotografa, Erika! Ah! è un botto di esperienza! lo so! Abbiamo attivato un forte uovo! C'è un Charmander al parco! un Charmenden e un Sound! Figo! Hello. Hello. Ci stiamo spostando in Piazza della Resistenza e anche... Oh, okay. oh caspita! Di Rattata! Anche c'è Charmander e... Charmander e Mobro Sound! No, avevo lo zoom al massimo Avevo lo zoom al massimo, quindi probabilmente ho registrato uno schifo E dicevo, stiamo andando al parco della Resistenza Ivi, per trovare un Charmeder E un Ivi, c'è cioè un Ivi dietro C'è un dietro. No, allora. ta -tan, ta -tan, ta -tan. Uova 5 su 5, 5 su 5 E non si schiudono, e non si schiudono eh. E eh, non si scusano? Eh, volevo. Eh, volevo ma non, non <ride> è niente. Tuttu, tuttu, tuttu. Tuttu. Mi si è un Pokémon trasparente. Era Drosy, mi è uscito trasparente. uno no, no. Non entra. Siamo fuori dal server. Loading, loading, un corno, non funziona Rivia il telefono il, rivia il telefono, lui dice rivia il telefono Però non lo so Sono che ore sono, le 23.01 e... 3 e 0, i server non vanno. No, Inoltre. Ah, manca... A me non vanno. Vedi, però anche a lui non vanno. Anche a me lagga. Ah, a me... Eh, eh, però te lagga. meno perché vuoi il telefono del cazzo? <ride> no, no, è proprio perché retry, ma tanto ritraggo, eh, ma non, non succede assolutamente niente. Ottimo. Stiamo andando a convincere dei tipi che hanno attivato l'esca in piazza qui, ma che non sono con noi al Parco della Resistenza. Quindi ricominceremo a venire. Un messaggio. Ta -ta -ta! Funziona, funziona, funziona, funziona. E troveremo in questo poche stop un nuovo sì, sì, sì. nidoran Femmina Buscaut. Yuhu! Hai dopo mezz'ora l'hai preso. Ma ce l'avevo già. Scusa, eh? yeah. E come chiusura abbiamo trovato un cadabra. Abra, cadabra? Sì, l'evoluzione di Abra. Giusto lì in fondo. L'abbiamo trovato e una megaball presa. Al prossimo raduno e.. Fregio si chiude. I'm walking down the block. I'm in the city.